vita vissuta questa, eh? sono cose che vediamo tutti i giorni. Sapete che molti portano l'oro nel compro oro, no? l'oro che hanno in casa, ma chi è che lo porta allora risponde proprio il titolare di una catena di compro oro. Ho una catena di compro oro tra Roma e Milano da 12 anni e in questo lungo periodo ho potuto toccare con mano il comportamento degli italiani rispetto al vecchio oro usato. Possiamo suddividere i clienti in tre fasce. Ci sono i clienti che vendono il proprio per bisogno economico, quindi per coprire le spese, per eh, appunto arrivare a fine mese e andare a coprire quelle spese che sono aumentate a causa dell'aumento delle materie prime, dell'aumento dei costi dell'energia e di tutte le difficoltà economiche che oggi conosciamo. Esiste poi una seconda fascia che vende per... Eh, eh, Necessità economiche ma non strettamente legate alla sopravvivenza quanto a stili di vita più alti di quelli che possono permettersi, quindi sono persone che vendono il proprio oro per eh, comprare vestiti più belli, un nuovo telefono, la vacanza più bella e quindi cercare di fare uno stile di vita che altrimenti non potrebbero permettersi ottenendo delle entrate aggiuntive dalla vendita del vecchio oro che non usano più. Esiste poi una terza fascia di persone che invece pende per sfruttare al meglio la quotazione economica dell'oro in borsa e quindi soprattutto dopo la, il Covid e la guerra in Ucraina dove l'oro è schizzato in borsa battendo ogni record, questo ha sbloccato una serie di persone che hanno deciso di vendere anche ingenti quantità di oro per fare un'operazione finanziaria, quindi ricavare del denaro in modo molto intelligente sbloccando quell'oro che era fermo in una cassetta di sicurezza Dunque, David Campomaggiore che è titolare di questa catena di Comproro, ci ha fatto un bel quadro, ci ha spiegato chi è che lo porta no? questo quest oro Comproro. Comprooro i Comproro non sono una cosa italiana, eh, sono una cosa in tutto il mondo eh, perché è, un, è